sei un grande. Tu, tu sei un grande. Bravo. Un grande. Bravo. Vediamo Bravo. stasera, Grazie. è grande. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. non l'avevo capito. Scusa, ero. Grazie. Grazie. Grazie. Allora hai dei pass. senza passa non si entra, sono cavoli vostri, ciao ciao.